Non mette dentro le dita. Dai, vediamo se è pericoloso. Andrea Ragazzi, ci tocca, uno alla volta dobbiamo toccare. Sì, almeno qualcuno va via. Beh, anche quello che onestamente non è quello. ma Non ce n'è uno davanti No, però questo, aspetta, vedo una cosa qua è anche isolato, dai. non ha fili scoperti alla fine. Non è sì non so, ha fili scoperti. Cioè è anche guarda, è anche una presa sicura che non puoi neanche infilargli un chiodo. Corrente dentro. È più o meno il il c'è la Dov'è il filo che diceva? Dov'è il filo che diceva? Il filo che diceva? Questo, non questo qua. Ma anche va bene. Ah, ah vabbè. L'altra mattina